Ok, allora, eh, affrontiamo, come dicevamo, eh, adesso il problema della complessità, dove va a finire il tempo di elaborazione, eccetera, eccetera. Allora, io volevo farvi vedere un'altra cosa, prima di, di passare, diciamo così, alle slide. Eh, ho lanciato di nuovo il programma ricorsivo, chiaramente l'ho lanciato nel, nell'intervallo, quindi è arrivato solamente fino a 33, quindi fino a 33 ci arriva in fretta, poi dopo il problema. Eh, per vedere, eh, dice, vabbè, sto, sto programma sta frullando come un pazzo e quindi sta usando tutta la, la CPU che il mio computer ha a disposizione. In realtà non è vero, no? perché se andate a vedere nelle impostazioni sul task manager, diciamo così, eh, gestore risorse, mi pare si chiama in italiano, eh, vede che, si vede che la CPU utilizzata dal mio programma, quindi questo qua, OpenJDK platform binary, cioè il mio Eseguibile Java, eh, sta, sta mangiando solamente circa il 15% delle risorse del computer. Eh, poi complessivamente il computer sta, in questo momento sta usando Zoom, sta registrando il video, codificando il video, eccetera, eccetera, quindi alla fine, eh, diciamo così, è eh, la, la CPU è abbastanza stressata. Ma dal punto di vista del, del programma, non, non ne sta usando più del 15%. Perché questo 15%? Ma perché, lo vediamo qua, eh, Questo computer che sto usando io adesso ha 4 core e 8 processori logici. No? Quindi all'interno della CPU del calcolatore è come se ci fossero 8 processori che possono andare avanti in parallelo. Eh, 8 processori che possono andare avanti in parallelo funzionano bene se il programma è in grado di parallelizzare le proprie operazioni. Il nostro codice è il codice puramente sequenziale, noi non abbiamo ancora imparato, ne lo faremo, a fare algoritmi che lavorino in parallelo su più thread separati e quindi di fatto quello che possiamo allocare all'esecuzione del nostro programma è un processore logico e quindi 100 diviso 8 fa circa 15 quindi questo è proprio il numero quindi quello che stiamo vedendo è che il nostro programma sta usando a palla diciamo eh, uno dei processori logici gli altri 7 non fanno nulla o meglio questa notte non facevano nulla, adesso stanno lavorando sulla videoconferenza, su Zoom, sulla codifica del video e altre cose che stanno girando su questo computer. E quindi in realtà stanno facendo altre cose. Però anche se il computer fosse scarico, noi non potremmo con un programma sequenziale di questo tipo usare più del 15% della potenza di calcolo del computer. E questo è perché diciamo, avere computer con più core, con CPU, con multi core, con 4 core, 8 core, eccetera, eccetera, permettono a più programmi di essere in esecuzione contemporanea sui core diversi, ma non danno nessun vantaggio dal punto di vista dell'esecuzione del singolo programma. Quindi questo facciamo attenzione quando andiamo a valutare la potenza di calcolo, o, dipende molto dal tipo di programmi che dobbiamo eseguire. Se volessimo sfruttare effettivamente un'architettura multicore dovremmo fare in modo che queste chiamate ricorsive andassero a finire su core diversi, non sempre sullo stesso core, sullo stesso CPU. Eh, però questo complicherebbe enormemente perché bisognerebbe creare dei thread, e avere un'applicazione multithreading che poi li sincronizzi È tutto un altro mondo, tutto un altro livello di complessità. Ok, ehm, adesso lo stoppo per, per pietà della CPU del, del mio computer, dove è la console. Stoppati. ok, quindi si vede che effettivamente c'è stato un gradino no, di discesa questa è la differenza tra quando, quando, quando il programma stava girando e quando il programma non sta più girando questo è tutto lo sforzo che si stava mettendo a fare la ricorsione il 15% della potenza disponibile di calcolo di questo PC mm. ehm, ok, veniamo alla nostra complessità No? cerchiamo di capire prendendo le slide che vi ho condiviso l'altra settimana che si fa? Qui tutte finestre, so. okay. eh, proviamo a capire un po' insieme eh, come si formalizza come si rappresenta questo problema della complessità mm? eh, eh, rispondo solo a Giulio i gigahertz del processore rappresentano la quantità di computazione che si possono fare in un secondo il gigahertz è la in realtà la frequenza a cui lavora la CPU, eh, e ogni CPU in realtà può fare, quindi è un, un orologio interno che è interno al, al microprocessore. Eh, ad ogni ciclo di questo orologio, a seconda del tipo di processore, ma a seconda del tipo di programma che deve eseguire, può eseguire una o più operazioni in parallelo. No? Quindi in realtà ci sono le CPU oggi che sono, sono dette super scalari, nel senso che possono fare più operazioni Contemporaneamente in un singolo ciclo di clock. Quindi, in realtà il processore può fare 3 GHz vuol dire 3 miliardi o anche più di operazioni al secondo, ciascuno dei core, diciamo così, eh, ciascuno dei core fisici. Operazioni ovviamente che sono, non sono istruzioni Java, sono operazioni di più basso livello. Quindi una singola istruzione Java potrebbe magari comportare mille istruzioni a livello di codice macchina, però eh, le, le operazioni ci sono, no? che ne, ne, siamo noi che ne stiamo chiedendo molto di più. Uh, il mapping tra uh, dunque, un processore 8 core, e 2 GHz per ciascun core core dei core fisici. Eh? Poi in realtà i processori Intel dividono ogni core fisico in due core virtuali che sembrano diversi, ma in realtà usano lo stesso hardware quindi non possono lavorare in parallelo. Ok, uh, per noi tutto questo ragionamento sui core, sui processori sarà una costante moltiplicativa nel ragionamento che stiamo per fare. Uh, come facciamo a misurare l'efficienza di un programma? Allora, l'efficienza di un programma è complicato, nel senso che quello che possiamo fare è ciò che io ho appena fatto misuriamo il tempo, prendiamo il cronometro il tempo di esecuzione dipende da mille fattori da che computer ho io, da quanti corada, quanti altri programmi stanno eseguendo in quel momento eccetera eccetera no? e quindi posso sicuramente fare un'analisi empirica a noi è servita per capire un pochino No? che andamento aveva e forse anche poter fare delle previsioni di ok ma visto questo andamento se dovessi risolvere un problema di dimensione 50 quanto tempo ci vorrà? e allora uno fa un'interpolazione cerca di, di, di avere una stima, un'idea sulla base empirica no, di esperimenti fatti eseguendo programmi oppure in realtà noi mh, oggi ragioniamo un attimo su quello che potrebbe essere un'analisi. Eh, più analitica, più numerica, più matematica, se vogliamo, per prevedere quello che potrebbe essere la complessità, il, il tasso di crescita di questa complessità eh, in funzione di, eh, del tipo di algoritmo. Eh, teniamo presente che noi stiamo vivendo in un periodo in cui vige la cosiddetta legge di Moore, forse ne avete già sentito parlare, che è una legge anche questa empirica, sul che hanno diciamo così, i progettisti di CPU. I progettisti di più, cosa ne dico? Dal, eh, questo signor Moore, che era uno dei primi diciamo, così, progettisti dell'Intel, già negli anni 70, qua in basso, vedete, tutto parte degli anni 70, ha osservato empiricamente, quindi lui ha osservato i processori che uscivano sul mercato, e ha detto, oh ma tu guarda, il numero di transistor su ciascun microchip, su ciascun microprocessore, raddoppia ogni due anni raddoppiare il numero di transistor eh, in qualche modo ti raddoppia la potenzialità di calcolo, la potenza di calcolo, non la frequenza ma la, potenza, la possibilità di fare più operazioni. E questo trend che è stato osservato nei primi, diciamo, nei primi processori che sono usciti, quindi più o meno in quest'area qua, casualmente ha continuato in modo abbastanza lineare fino ad oggi, fino al 2020, quindi è una cosa che va, va avanti da 50 anni, no? che capisci che nel, nella storia dell'informatica eh, è una cosa spettacolare, no? 50 anni sono non un'era geologica ma, ma 100 ere geologiche, eh, quindi noi siamo abituati al fatto che semplicemente facendo passare il tempo la potenza di calcolo disponibile aumenta, poi in realtà contemporaneamente il costo necessario per avere quella potenza di calcolo diminuisce, questo è quello che fa sì che diciamo, l'informatica abbia stravolto tutti i modelli economici precedenti, perché ehm, più tardi arrivi meno paghi in certo senso, e quindi diciamo, tutto il meccanismo di commerciale diciamo sono, sono stati da ripensare, ma questo è un altro discorso. Quindi noi potremmo dire, ma è un problema della, tastiera, della scacchiera da 50 caselle, Oggi non lo so risolvere, ma magari, tra due anni, tre anni, visto che ogni anno raddoppia il numero di transistor, quindi avrò un, ci saranno sul mercato dei computer che lo sanno risolvere facilmente. Oh, notiamo che questa è, di nuovo, una linea una retta in una scala logaritmica, quindi in realtà sta descrivendo un andamento esponenziale della potenza di calcolo dei processori. Il problema è che eh, qui eh, questa figura è raffigurato che la legge di Moore è logaritmica, quindi è esponenziale, no? ma anche la complessità dei problemi è esponenziale. L'abbiamo visto con le, con le otto regine, con, con le n regine. Eh, All'aumentare di n del numero di regine, il tempo di elaborazione empiricamente abbiamo visto che sembra crescere secondo un esponenziale. Quindi praticamente io ho la potenza di calcolo che cresce esponenzialmente, la dimensione del problema che cresce esponenzialmente... E quindi la dimensione del problema risolubile, quindi il valore di n, cresce solo linearmente. Quindi se tra due anni avrò processori che sono il doppio più potenti, non vuol dire che potrò risolvere problemi che sono il doppio più grandi, quindi da 25 a 50 caselle. No, potrò risolvere problemi che sono una casella in più, due caselle in più, che cresce, la dimensione del problema che so trattare cresce solo linearmente, al crescere se cresce esponenzialmente la potenza di calcolo disponibile. Quindi non possiamo dire: vabbè, ma appunto basta aspettare un attimo e riuscirò a risolvere problemi grossi il doppio. No, riuscirò a risolvere problemi che il doppio, richiederebbero il doppio del tempo per essere eseguiti, ma che sono semplicemente un n in più, due n in più, n più 1, n più 2. Solamente un passettino lineare in avanti purché la legge di Moore continui, cioè se la potenza di calcolo continua ad aumentare con questo trend e non sanno più cosa inventarsi i progettisti di chip ma lo devono fare per rimanere sul mercato quindi speriamo che si inventino ancora qualcosa io so che riuscirò a risolvere problemi più grandi ma ad un passo che non è, a un trend che non è esponenziale ma è lineare perché? Ma perché il tempo necessario a, eseguire, a risolvere un problema cresce esponenzialmente esso stesso, con, può crescere, dipende dal tipo di problemi esponenzialmente con la dimensione del problema eh, e a volte è perché non siamo capaci noi e quindi è una efficienza dell'algoritmo che potremmo scrivere in modo migliore oppure è proprio la complessità intrinseca del problema cioè ci sono dei problemi che non si possono proprio risolvere senza ricorrere a un numero esponenziale di operazioni e purtroppo gli, gli informatici teorici hanno proprio scoperto di sì cioè c'è una complessità dell'algoritmo che è di fatto il tempo di esecuzione necessario al mio algoritmo per risolvere il problema e questo ovviamente non potrà essere migliore della complessità intrinseca del problema che sto cercando di risolvere ci sono certi problemi che magari mh, non so, quando parlavamo della ricorsione la volta scorsa parlavamo di Fibonacci che è un problema che intrinsecamente ha un tempo molto semplice di, di calcolo, lineare ma noi abbiamo fatto un'implementazione ricorsiva che ci dava un tempo esponenziale no? cresceva esponenzialmente il numero di casi considerati allora in questo caso avevamo, avevamo un'implementazione dell'algoritmo stupida, molto meno efficiente, molto più complessa, di una complessità maggiore rispetto a quanto fosse realmente necessario per risolvere quel problema. Quindi sono due ragionamenti separati. Uno è, dato un algoritmo, capire qual è la complessità computazionale di quell'algoritmo, ossia qual è il trend di, tempo di, esecuzione, di crescita del tempo di esecuzione al crescere della dimensione del problema. L'altro è capire qual è, eh, il teorica, proprio dal punto di vista teorico, eh, il tempo minimo, la complessità minima necessaria a risolvere un certo problema. Ci sono certi problemi che sono trattabili e altri problemi che sono invece esponenziali o peggio, di loro natura. Allora, cominciamo sulla parte più facile, gli algoritmi. Quindi abbiamo un algoritmo che ha un tempo di esecuzione Allora, l'esperimento che abbiamo fatto prima è esattamente questo Abbiamo un algoritmo che dipende, la cui diciamo così, la soluzione dipende da un valore di n Che in qualche modo rappresenta la dimensione del problema Nel nostro caso era il lato della scacchiera E il tempo di esecuzione, l'abbiamo misurato, è una funzione di n Funzione che abbiamo visto che non è una funzione magari proprio bella lineare, disegnata, o continua, derivabile È una cosa un po' a salti, un po' zigzagante, vabbè, però comunque il tempo di esecuzione dipende da n. Eh, lo, quest, per ora ipotizziamo che esista questa funzione, anche se non la conosciamo. Okay? Eh, e qui, ovviamente il tempo di esecuzione dipende dalle operazioni che fa il programma. Qui c'è un esempio di un, di un algoritmo di ordinamento per bubble sort, quindi per scambi successivi, e quindi il tempo di esecuzione di questa istanza, cioè ho preso un vettore di 6 elementi, e l'ho ordinato, e questo è sotto la versione ordinata, per farlo ho dovuto fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operazioni. E quindi il tempo di esecuzione sarà proporzionale a 8 per qualcosa, per il tempo necessario alla singola operazione. Lo posso ragionare, diciamo così, empiricamente, diciamo teoricamente, oppure posso fare degli esperimenti con dei programmi, gli do tanti vettori da ordinare e vado a vedere come cresce questo valore. Ovviamente se anziché ordinare eh, 5 elementi ce ne fossero 50, molti di più, beh, il numero di eh, operazioni da fare qua sotto crescerebbe. crescerebbe. Con quale legge cresce è ciò che stiamo cercando di studiare adesso, di capire adesso. Okay? Quanto cresce linearmente, quadraticamente, esponenzialmente, eccetera, eccetera. Allora, se uno va a fare i calcoli, eh, si accorge che l'algoritmo di bubble sort che è uno dei più stupidi perché in realtà i passi che fa sono indipendenti dal, dal, dall'input, quindi se io ho un vettore che è già quasi ordinato, in realtà lui ci mette lo stesso tempo a ordinarlo rispetto a un vettore completamente disordinato, ma questo rende facile l'analisi. Uno si fa tutti i conticini e si accorge che questo programma ha bisogno di un numero di passi che è di quest'ordine di grandezza qua, cioè esattamente così. Ciascun passaggio corrisponde al, al, al confronto e al scambio di due elementi. Va bene, qualcuno ha fatto questi conti, ovviamente questo è il numero di passi che magari richiede un tempo diverso, quindi ha un coefficiente moltiplicativo diverso, qui non sto dicendo se sono millisecondi, microsecondi o altro, non ci interessa la scala assoluta, ma il tempo effettivo dipende dal numero di passi che faccio e anche dal tipo di computer che ho, e quindi qui ci sono degli esempi teorici che dicono, ipotetici, che dicono guarda, se ho un computer è più veloce o più lento, ci metterò un tempo maggiore o minore. Quindi il numero di passi verrà moltiplicato per un tempo che è maggiore o minore a seconda della, della potenza della, del calcolatore che ho a disposizione. Ma il numero di passi dipende invece solo dall'algoritmo, non dal computer. Okay? E, e il numero di passi contiene un termine N4, che come sappiamo, da anni di analisi a cui vi hanno sottoposto, non analisi psicologica, ma analisi matematica. Eh, come sappiamo, quando c'è un termine n quadro più n, n quadro è il termine dominante. Quindi al crescere di n avremo che la funzione t, t sarà del tipo, la nostra funzione t di n sarà del tipo una costante per n quadro. Perché è vero che c'è anche un termine n, c'è un mezzo, eccetera, eccetera. Questa costante dipende, vabbè, c'è un, un 2 qua sotto, ma poi c'è il tempo di esecuzione della singola operazione. È una costante, dai. L'andamento di sta roba qua è una parabola, è, un, è, una, è una polinomiale di ordine 2. Gli altri termini sono trascurabili. Quando, ovviamente, n cresce, diciamo, tende a infinito, anche se noi non ci arriveremo mai dalle parti dell'infinito, no? Ci fermiamo molto prima. Ok? Quindi, eh, tutti questi algoritmi hanno la stessa complessità sintotica, come chiameremo, quindi la stessa, ten, la stessa legge di crescita del tempo di esecuzione al crescere della dimensione del problema. Quindi, eh, ciò che importa a me è questo fattore, al di là dei coefficienti che cambiano cambiando il computer, che possono cambiare cambiando magari qualche dettaglio di implementazione del programma, ma alla fine il trend, quello che mi limiterà o mi determinerà le prestazioni o limiterà la dimensione del problema che posso affrontare, è effettivamente questo n quadro. Questo n quadro diventa una proprietà dell'algoritmo, non più dell'implementazione di quell'algoritmo sul computer 1, sul computer 2, computer 3. Quell'algoritmo, il bubble sort, ha un tempo di esecuzione che asintoticamente cresce come cresce n al quadrato. Questo è il tipo di ragionamento che riusciamo a fare e ci aiutiamo questo ragionamento con delle diciamo così, espressioni matematiche che ci permettono di dare un, eh, un bound, eh, un lower bound, un upper bound rispetto alla complessità dei problemi perché il, il bubble sort è un caso particolare in cui il numero di, detto prima, il numero di operazioni non dipende da, eh, dai dati e nel nostro caso delle regine invece dipendeva dal dato, da dove metto la regina, eccetera, eccetera. No? Quindi eh, non è detto che io riesca esattamente a calcolare il numero di passi dato un n, perché dipende da come sono messi i dati, se sono più fortunato, se sono meno fortunato, quindi ogni problema, anche della stessa dimensione n, alcuni sono più facili, altri sono più difficili da risolvere. Eh, per questo vengono definiti dei termini che sono diciamo così, delle versioni un po' all'acqua di rosa rispetto a quanto avevate fatto con analisi matematica eh, dove definiamo una, una notazione O grande eh? O grande significa una funzione che eh, rappresenta un upper bound di una funzione data la funzione che non interessa ovviamente è il tempo di esecuzione, questo running time quindi io posso dire che il mio running time è O grande di una funzione G se cresce al massimo quanto cresce G quindi G è una funzione, diciamo così, una funzione di confronto, una funzione benchmark e io posso dire che il mio algoritmo non cresce più di questa funzione benchmark ovviamente qui c'è la definizione di limite dentro quindi dato un n0 è possibile trovare un C per, positivo, per cui se la funzione se n è maggiore di n0, allora la funzione è minore di c per g alla n, però chiaramente l'n0 e il c nella definizione di limite, sai che ce li dimentichiamo li usiamo all'inizio per fare i conti quello che ci interessa è dire guarda, per un'opportuna costante c la funzione g di n domina, quindi è sempre superiore, asintoticamente, alla mia funzione tempo di esecuzione, e quindi io so dirti che il mio tempo di esecuzione crescerà al crescere di n, ma non potrà crescere più velocemente di G. Non ti so dare un termine assoluto, perché quella costante C non la conosco, e forse non me ne frega neanche. Però so darti, dirti bah, se cresce eh, in questo modo, se cresce in questo modo, se cresce in questo modo. Perché ho una funzione che la domina. Ok? Eh, attenzione che l'upper bound può essere più o meno stretto no? nel senso che noi abbiamo che ne so, la funzione log di n al quadrato è o grande di n perché noi sappiamo che asintoticamente ovviamente una funzione lineare cresce più velocemente di un logaritmo anche se c'è il quadrato qualunque potenza del logaritmo eh, diviso n tende a 0 no? per n che tende a infinito che sono memorie del vostro passato quindi eh, se noi scoprissimo che un algoritmo, ha un tempo di esecuzione, log di n al quadrato, potremmo sicuramente dire che è o grande di n, anche se non è un bound molto stretto, perché in realtà questo divario qua si allarga tantissimo. Io sto sotto alla n, ma sto sotto di tanto quindi magari ci sono dei, dei bound migliori eh, rispetto a quelli, però insomma, la definizione mi dà questo, mi dice, io sto sotto questo, se questo limite, se sono più bravo magari riesco a definire un limite più preciso, se sono meno bravo definisco un limite più, più, più lasco, no? più ampio. Ehm, vabbè, lasciamo perdere i dettagli. Ehm, esiste anche in alcuni casi una funzione lower bound, quindi omega grande, eh, l'omega grande mi, dà invece, mi definisce invece un lower bound, quindi dice ok, questa, la mia funzione f da un certo punto in avanti starà sempre sopra a una certa altra funzione benchmark g, una funzione di confronto g, per un opportuno valore di una costante moltiplicativa positiva c, ovviamente. Quindi vuol dire che la mia funzione... Eh, non riuscirà mai a scendere sotto G quindi crescerà almeno quanto la funzione G quindi ho una sorta di complessità massima e complessità minima un, low, un lower bound e un upper bound se per caso fossi capace a trovare una funzione G che sia contemporaneamente lower bound e upper bound ovviamente con due valori dei coefficienti C1 e C2 diversi però sempre la stessa funzione G allora vorrà dire che la mia funzione può oscillare, ma in un range con una forma che è pinzata da sotto e da sopra dall'andamento di una funzione campione G. Allora in questo caso effettivamente avrò un bound stretto, un limite stretto sul tempo di esecuzione. Allora il gioco qual è? Il gioco è, qua, è quello di riuscire a scoprire, analizzando l'algoritmo, qual è l'upper bound, una, un buon upper bound, e se possibile... Eh, anche un buon eh, tight bound, un bound stretto, un teta di, eh, di n, anche se questo in realtà richiede molto più lavoro teorico rispetto a quanto possiamo e vogliamo spendere in questo corso. Ma lo, lo grande è facile. E quali sono queste funzioni campione G? E beh, sono funzioni di cui conosciamo bene quale sia la complessità sintotica, no? Cioè, appunto, dal primo anno già sappiamo che queste cose qui, è un esponenziale cresce di più di una polinomiale, una polinomiale eh, con, un es con un esponente maggiore cresce di più rispetto a una polinomiale con un esponente inferiore, eh, e questo è n, eh, questo è n 4 questo è n log n, questo è invece è log, log di n. No? e sono tutte funzioni che noi sappiamo assentoticamente come ordinare, quali sono l'ordine di, di infinito di queste funzioni, no? quindi sono cose che già sappiamo, quindi come, come funzione campione cerchiamo di prendere ovviamente una di queste funzioni che conosciamo benissimo, conosciamo benissimo quanto cresce e come si comporta. E quindi chiediamoci, il nostro algoritmo, come upper bound, o meglio ancora come tight bound se riusciamo, su quale di queste curve si posiziona? sarà o grande di un esponenziale sarà teta grande di un quadratico allora nel caso del, dell'algoritmo di bubble sort eh, visto che eravamo riusciti a calcolare esattamente il numero di passi sarà, sta, sarà ovviamente un teta grande di n quadro il nostro bubble sort il nostro problema delle regine sospetto che sia uno grande di n quadro di e alla n o e alla n, 2ln, 10ln è uguale eh, perché la base di questo esponenziale è dentro il coefficiente, quindi non ci interessa no? cambia solamente il valore del coefficiente ho il sospetto che le mie regine abbiano, ho visto una crescita esponenziale quindi ho l'impressione, spero che non cresca di più, ecco, poi magari cerchiamo di scoprirlo eh, rispetto un esponenziale, eh, in realtà facendo i conti vedremo che cresce più rapidamente, può crescere più rapidamente di un esponenziale, ecco questa tabellina qua eh, ci, ci ci dà un'idea di quanto fa male avere degli algoritmi che hanno una complessità più che polinomiale. Eh, qui fa vedere, eh, nell'ipotesi così tanto accademica, perché non, non è un valore sensato, di avere un, una, un computer che, pardon, che esegue un'istruzione al secondo, qua. Uh, scusate, un'istruzione ogni microsecondo adesso in realtà il computer di adesso visto che stavano... questo vorrebbe dire che lavoriamo sui megahertz noi oggi abbiamo dei processori che lavorano ai gigahertz quindi almeno mille volte più veloce ma non importa, diciamo così è, è, è semplicemente una, una costante no? che stiamo mettendo davanti e mi fa vedere i vari algoritmi che abbiano una complessità lineare logaritmica scusate, cost... o di 1 vuol dire costante o di 1 è ovviamente una, un upper bound costante ci mette un tempo costante se faccio print ciao c'è un algoritmo che ha la complessità O di 1 eh, logaritmico lineare n log n quadratico cubico esponenziale al crescere del valore di n quindi quando n vale 10 sono tutte indistinguibili se andate a guardare questi valori qua sì, se non sono microsecondi sono millisecondi ma chi se frega e tutto sommato se vado al se passo da 10 a 1000 da, da, un, da 3 microsecondi arrivo a, a 10 microsecondi, ma chi se frega, da 1 microsecondo arrivo a 16 minuti, vabbè sì, è chiaro, però no? eh, sto comunque pensando a un problema che è un miliardo di volte più grande. Però se vado a prendere l'esponenziale, quindi tutto sommato una funzione che cresce polinomialmente, anche se un quadrato o un cubo, vabbè, passo dai microsecondi ai secondi o al massimo ai minuti. Invece se io avessi una funzione che cresce esponenzialmente, eh, eh, mi accorgo che, vedete che qua su 10 alla terza no, non scrive neanche qual è il tempo di esecuzione, già su 10 alla seconda, su 100, mi direbbe che eh, questo programma eseguirebbe, eh, richiederebbe 10 alla 17 anni o oh, poi se io avessi un computer che è 100 volte più potente lo risolverai in 10 alla 15 anni se poi mi dite che vi cambia qualcosa lo risolverò in 10 alla 15 anni anziché in 10 alla 17 allora ne riparliamo ma in realtà vuol dire che a questo livello non ci arrivo proprio Ok? quindi sono programmi che già al secondo, secondo livello di dimensione 100 già non li posso risolvere con questi algoritmi mentre invece su tutti gli altri livelli di complessità anche quella polinomiale alta Posso arrivare magari a 30 anni o 11 giorni, allora magari fino a qua riesco a arrivarci, 11 giorni di calcolo, 30 anni magari non me li posso permettere, però ho una barriera che è molto più in là, è 10 alla quarta, 10 alla quinta, tra 10 alla quarta e 10 alla quinta sul cubico, sul quadratico vabbè, posso anche ne so, arrivare fino a 10 alla sesta, che mi richiede qualche giorno di elaborazione. Quindi la differenza con cui si passa dai microsecondi, la velocità diciamo così, con cui si passa dai microsecondi ai giorni e agli anni è molto diversa in funzione delle varie classi di complessità, ovviamente. Ma questo un pochino lo sapevamo, no? avendo già studiato queste, queste funzioni. Ecco, queste sono funzioni matematiche, ma grazie alla nozione di O grande sono, rappresentano anche il tempo di esecuzione massimo del nostro programma. E come facciamo a avere un'idea del tempo di esecuzione di un programma? Beh, in realtà dal punto di vista empirico, molto approssimato, si possono applicare 5 semplici regolette che ci permettono di costruire quella funzione tdn eh, nel caso peggiore. Quindi lo grande e visto che è un upper bound devo mettermi nel caso peggiore. Poi magari sono fortunato per cui la, lei trova la funzione trova la soluzione subito si ferma e riesce a, diciamo, a darmi il risultato con un numero minimo di operazioni. Ma nel caso peggiore invece deve lavorare un certo numero di volte. Okay? Um, e quindi quali sono queste cinque regole no, che poi possiamo usare per, eh, per analizzare i nostri programmi? Allora dice, ciascun, assumiamo che ciascuna istruzione del programma richieda un tempo costante quindi se faccio una print, se faccio un confronto, se faccio una somma, se faccio una moltiplicazione, quelle hanno un certo valore di tempo. Ovviamente eh, un confronto richiede un tempo diverso rispetto a fare una moltiplicazione, ma non ci interessa questa micro differenza, diciamo che è una costante. Okay? Le operazioni semplici sono, introducono un tempo di esecuzione che possiamo assimilare a una costante, e quindi rappresentiamo nel, come, come, O di 1 a livello di classi di complessità. Okay. regola 1 regola 2 che diciamo così, noi l'abbiamo già compresa nella regola 1 la differenza del tempo di esecuzione tra i diversi tipi di istruzione viene tranquillamente ignorata quindi non ci interessa se è o di 1 o di 2 o di 3 è sempre una costante quindi chiamiamola sempre o di 1 se ho delle istruzioni condizionali quindi che ne so, una if avrà due branch vero o falso Ecco, in questo caso, visto che sto ragionando nel, per, per scoprire il tempo di esecuzione nel caso peggiore, dovrò prendere il caso peggiore tra i due rami. Quindi, se eh, ho un'istruzione if, diciamo così, che da un ramo eh, ci impiega una complessità di tipo n quadro e dall'altro ci impiega una complessità di tipo odn, che andremo a calcolare andando ad analizzare le istruzioni che stanno in questo ramo if, allora dirò che l'istruzione if ha una complessità o di n quadro, perché è il caso peggiore tra i due. Okay? Quindi se ho un ramo in cui faccio operaz poche operazioni, un ramo in cui ne faccio molte, eh, poiché a priori non so se l'if prenderà un ramo oppure l'altro, oppure con quale frequenza andrà da una parte o dall'altra, io mi metto nel caso peggiore e mi dico, vabbè, allora il caso peggiore è come se andassi sempre da questa parte qui e allora la complessità pe alla, alla peggio si comporta nel modo più sfortunato cioè come se andasse sempre dalla parte dove c'è più lavoro da fare eh, se io ho poi più istruzioni in sequenza ovviamente la complessità sarà la somma delle varie complessità ma eh, la somma eh, ovviamente prende solamente, si ricorda solamente del termine dominante quindi se ho una parte di programma quindi un blocco di programma, bla bla bla, un po' di istruzioni, che impiega un tempo O grande di N quadro. Poi un altro blocco di istruzioni che impiega un tempo N cubo, la somma di questi due sarà ovviamente N quadro più N cubo, O grande di. Ma nella notazione O grande, chiaramente, N quadro è trascurabile rispetto a N cubo. Quindi vuol dire che quando io ho due pezzi di programma di complessità diverse, se sono separati da un if, nel senso che eseguo o uno o l'altro, prendo quello dominante. Se sono sequenziali, nel senso che eseguo sempre prima e poi l'altro, anche in questo caso prendo il termine dominante. Che mi riassume il tempo di esecuzione dell'intero blocco di programma composto dalla somma di questi blocchi. Infine, l'ultimo passaggio è cosa succede se ho dei cicli, dei loop, dei for o dei while. Eh, in questo caso, visto che un ciclo si ripete, ripete tante volte un certo blocco di istruzioni, eh, la complessità del, del ciclo nel suo complesso sarà uguale alla complessità del corpo del ciclo moltiplicata per il numero di iterazioni che mi aspetto. Se questo numero di iterazioni è costante, di fatto non cambia un granché, se questo numero di iterazioni dipende da n, allora ovviamente andrà ad aumentare, ad incrementare la, la complessità. Eh, quindi se ho un ciclo for semplice for i uguale 0 fino a n allora avrà se l'istruzione contenuta ha una complessità pari a u o di 1 avrà una complessità pari n per o di 1 cioè o di n mm? eh, vediamo un esempio in cui si applicano queste 5 righe no? eh, queste 5 regole supponiamo di avere questo programma non mi interessa cosa fa okay? non ho bisogno di capirlo la regola mi dice parti dalle istruzioni semplici e assegna a queste una complessità O di 1 questa è semplice, un incremento di una variabile e quindi ha complessità costante O di 1 poi vai a vedere questo incremento dov'è è dentro un ciclo for questo ciclo for quante volte viene eseguito? ecco, viene eseguito eh, n volte quindi la complessità relativa all'esecuzione di questo ciclo for sarà uguale a n volte per la complessità legata all'esecuzione di una sola volta del corpo del ciclo quindi odn per od1 mi fa odn per 1 cioè odn in totale a questo punto ho un blocco non mi interessa più cosa c'è dentro questo blocco qua eh, so che è dentro un ciclo for quante volte viene eseguito questo ciclo for esterno? n volte. E quindi anche qua avrò un blocco che ha complessità O di n che è inserito dentro un ciclo che viene eseguito n volte. E moltiplico ovviamente queste due complessità e mi daranno, sorpresa, n quadro. Quindi, ciò che mi fa crescere la complessità alla fine è l'esecuzione di operazioni all'interno dei cicli in un codice sequenziale, in un codice sequenziale normale. Operazioni normali che però vengono ripetute un numero di volte proporzionale a n. Tenete presente che se qua, anziché n, ci fosse scritto 100.000, per assurdo, questo avrebbe complessità o di n, perché 100.000 è una costante, non è dipendente da n. E quindi il ciclo interno avrebbe complessità O di 1 poi uno dice ma attenzione ma questa costante qua in realtà c'è dentro un 100.000 non è che sia una costantina in microsecondi ecco questo è il limite dell'analisi asintotica di complessità che non tiene conto dei valori assoluti tiene conto solamente di quando n è molto grande e quindi n domina rispetto a 100.000 poi magari n vale 17 che è molto più piccolo di 100.000 e quindi conterebbe di più il 100.000 rispetto a n ecco questo è un limite di cui far, a cui dobbiamo fare attenzione no? nel senso che eh, va bene se effettivamente il, termine, il fattore dominante della crescita è la crescita di n se ci sono altri fattori che richiedono un tempo molto forte magari sono questi che dovrebbero essere tenuti in conto e quindi questa analisi semplificata che stiamo facendo non vale più però vabbè, accontentiamoci no? Io cerchiamo di, un, di, di, non, di non finire in questi casi particolari quindi il tempo di esecuzione, almeno la complessità sintotica eh, cresce più rapidamente quando il codice è annidato dentro altri cicli che non rispetto alla lunghezza del codice. Quindi posso avere un programma molto lungo che ha una complessità bassa, o di 1 o di n, oppure un codice molto breve che però ha fatto i cicli annidati dove la complessità invece cresce di molto. Mario ci chiede se la complessità dipende da, una, da più di una dimensione si può fare lo stesso tipo di analisi? Sì, ad esempio ci sono le analisi tempo-spazio cioè il tempo di esecuzione e lo spazio occupato sono due dimensioni indipendenti e la complessità cresce separatamente nelle due dimensioni però normalmente si cerca di, di analizzare le cose diciamo così, prendendo un algoritmo per volta, no? una parte sola per volta eh, e quindi capire se c'è questa relazione tra, tra n e m per dire, no? ipotizzando due variabili diverse. Mm. Eh, sì, sì, no, ho capito cosa intendevi. Eh, se ho più variabili che stanno crescendo, mi chiedo stanno crescendo indipendentemente. Allora, se, son, se sono indipendenti, io posso tenere ferma una e far crescere l'altra, o viceversa. E quindi vado, dico cresce con questa complessità rispetto a n e con quest'altra complessità rispetto a m. Se invece non sono indipendenti allora potrei de definire una terza variabile che le metta insieme entrambe e calcolare la complessità rispetto a questa terza. Mm? Eh, però dipende essenzialmente da cosa sto, da sto, cosa sto cercando di risolvere. È, è più utile prendere una per volta, in realtà. Mm? Perché almeno capisco nelle varie dimensioni dov'è che sto crescendo, dov'è che mi sto andando a schiantare contro il muro. Ecco, questa cosa qua, tra l'altro, eh, ci sorprende un pochino questa versione di codice, è leggermente diversa da quella precedente, nel senso che il ciclo interno non parte da 0 ma parte da t, un po' come fa il bubble sort. E quindi di fatto, beh, la prima iterazione è uguale, la seconda iterazione fa, la seconda iterazione esterna, il ciclo for interno fa un giro in meno, Alla terza iterazione esterna fa due giri in meno, alle ultime iterazioni del ciclo for esterno, il ciclo for interno farà pochissime iterazioni, due o tre. In media, diciamo così, cioè il numero di iterazioni che faccio sono n-t e t non è una costante perché dipende da questo, quindi devo, se mi chiedi quante sono le iterazioni totali che fai qua dentro, e devo fare un po' di conti per fare la somma di tutti gli n-i, n-t eh, di questi vari tempi. e Se io faccio i conti, se mi ricordassi come si fa questa somma di questa serie ridotta, ma facciamo finta di sì, ma non me lo ricordo, ma arriverei comunque a un termine quadratico. Cioè, anche se noi abbiamo fatto un'ottimizzazione qua, che in media mi dimezza i tempi, guardate questo 2, il numero di operazioni che faccio è la metà di prima, asintoticamente sono sempre nel caso N quadro. Quindi, questa analisi asintotica non è molto precisa, ma è molto rapida da fare. Per essere più preciso devo andare proprio a vedere i dettagli, no? Cioè, altrimenti uno direbbe, ma non serve a niente ottimizzare. E eh, non serve a niente ottimizzare dal punto di vista della complessità asintotica. Serve di sicuro dal punto di vista del tempo di esecuzione, però il tempo di esecuzione è quello che ti può far sì che il programma anziché 3 minuti ce ne metta 1, la complessità asintotica, se riesco a modificarla, ad agire, può far sì che il programma ci metta 2 ore anziché 200 anni, e quindi sicuramente è il termine più importante su cui agire se riusciamo. Eh, vabbè, Qui ci sono altri esempi di istruzioni che vengono in sequenza e quindi prevale quella con la complessità maggiore istruzioni condizionali, in cui anche qua ho un if che prende da una parte un codice con complessità n e dall'altra un codice con complessità costante, ovviamente l'if si prenderà la complessità maggiore che poi viene a sua volta moltiplicata per n in questo ciclo. Quindi questa è un'operazione abbastanza facile da fare. E quindi abbiamo, grazie a queste regole, una serie di classi di complessità No? Via via crescenti che corrispondono grosso modo alle funzioni analitiche che abbiamo visto prima, no? complessità costante, lineare, eh, lineare, quadratica, esponenziale eh, addirittura fattoriale, eh, il problema delle, per, delle, degli, degli anagrammi della volta scorsa è un problema che ha una complessità fattoriale. Perché è una complicità fattoriale? Perché eh, il numero di permutazioni di lettere, è n, di una parola di n lettere, è n fattoriale, che cresce più velocemente di un esponenziale. Quindi l'esponenziale non è il cattivo qua, il fattoriale è peggio. Eh, in realtà noi abbiamo ancora un cattivo più cattivo ancora, che qui non ci stava nella tabella, che è n elevato a n. No? n elevato a n, tra l'altro il nostro problema delle regine, guarda caso, accadeva in, in questa categoria qua. Eh, perché io ho ehm, n regine ciascuna delle quali può andare potenzialmente in n posizioni diverse quindi quante combinazioni possibili ho? n elevato a n poi ovviamente di queste n posizioni diverse molte le possiamo escludere a priori ma se ci mettiamo nel caso peggiore, cioè di massima stupidità, in teoria le dovremmo provare tutte quindi eh, quella che a noi sembrava dal grafico Excel un comportamento esponenziale probabilmente è più che esponenziale perché è un 8 elevato a 8, 9 elevato a 9, 10 elevato a 10 cresce di più di un semplice esponenziale. Noi vedevamo un esponenziale perché il nostro programma, in qualche modo, evitava di analizzare dei casi eh, diciamo così, non utili. Ma non sappiamo se questa intelligenza che aveva il programma permetteva di scendere da una complessità n alla n semplicemente da una complessità 2 alla n. Secondo me, ma poi lo possiamo vedere, potrebbe, eh, il nostro programma ha una complessità tipo n fattoriale perché di fatto quello che faceva era costruire un una permutazione dei numeri da 0 a 7 cioè tutte le soluzioni possibili erano tutte le stringhe dei numeri da 0 a 7 rimescolate, riordinate in tutti i modi possibili e immaginabili eh, però er chiaramente eravamo in quei problemi sia l'anagramma che le regine in cui lavoriamo sulla classe alta di complessità spesso succede con la ricorsione una cosa di questo genere. Ecco qua possiamo finalmente andare a riprendere le impressioni che abbiamo avuto in laboratorio sul funzionamento delle collection e metterci dei numeri. No? Il confronto tra Red List e Linked List eh, vediamo che l'aggiunta la, so, di un elemento in entrambi i casi ha un tempo di esecuzione costante o di 1. Anche se l'array list a volte deve fare un lavoro aggiuntivo di raddoppiare la dimensione, però quella è un tempo che viene, un'operazione che viene fatta una sola volta e quindi va forse ad aumentare la costante, ma quindi questa costante 1 nell'array list tende probabilmente a essere maggiore che la 1 della linked list, ma a livello asintotico diciamo così non ci interessa. Cancellare un elemento, una remove dato l'oggetto, ha un tempo di esecuzione che è dato da n perché devo trovarlo e n perché devo rimuoverlo. E rimuovere un elemento significa spostare tutti quegli altri che vengono dopo nell'array list. Nella linked list devo prima trovare l'elemento e però poi cancellarlo, è semplicissimo perché basta che rifaccia i collegamenti. Quindi Qui abbiamo degli strumenti che ci permettono anche di capire ehm, che la, ad esempio la get di un array list ha un tempo di esecuzione costante mentre una linked list ha un tempo di esecuzione proporzionale alla lunghezza della lista. Questo è il motivo per cui se devo fare molte volte get con l'indice, una linked list non è una struttura dati adatta. Okay? Eh, la remove, eh, di nuovo dato l'indice, ha una complessità un po più, po, più, po' più bassa rispetto a quella data all'oggetto, ma è comunque sempre odn perché devo spostare la parte finale. Oh, attenzione perché noi ad esempio nel nostro codice delle regine avevamo una remove dell'ultimo elemento, allora in quel caso il remove dell'ultimo elemento ha una complessità O di 1 perché non, non c'è più nulla alla sua destra che devo spostare a sinistra se avessi fatto un remove del primo elemento invece mi sarei messo nel caso peggiore quindi non, questo, bisogna ragionarci non basta semplicemente applicare la formula no? per, per, per capire ecco, contains è un'operazione che ha una complessità O di N perché ovviamente devo andare a cercare tutti gli elementi allora, nel nostro codice Java noi avevamo usato contains e noi avevamo usato contains qua e poi avevamo usato una sorta di contains anche qua perché andiamo a cercare no, su tutti gli elementi della lista eh, se avere una certa condizione. Quindi mentre nella procedura ricorsiva abbiamo tutte operazioni che hanno complessità o di 1, qua dentro, qui faccio un add, faccio una remove dell'ultimo elemento, faccio un size, quindi sono tutte operazioni con complessità costante, eh, ovviamente vengono, vengono ripetute n volte, ma questo poi è, in, è inevitabile, la funzione posizione valida invece non ha una complessità lineare o di n, ma ha una complessità scusate, lineare o di, eh, costante o di 1, ma ha una complessità lineare perché deve comunque andare a considerare tutte le regine posizionate, non sono n, sono di meno, sono pari al livello, però diciamo così, come, cost, come eh, valore asintotico è proporzionale a n. Quindi eh, se dovessi ottimizzare, cercherei di ottimizzare questa funzione cercando di ridurre il, il numero di volte in cui ricorro a delle operazioni che hanno complessità lineare. Come. Eh, magari mi tengo un array di flag che mi dice che questa, se questa regina, se questa colonna è già occupata oppure è libera. Quindi mi creo delle strutture date aggiuntive che magari hanno un tempo di manutenzione per essere aggiornate costante, ma mi permettono di evitare operazioni che hanno una complessità lineare piuttosto che costante. Quindi io potrei avere un array con i numeri da zero, di booleani da 0,7 che mi dice che la colonna è già libera o occupata. E in questo caso questo contents diventa, si trasformerebbe semplicemente in una get, dimmi se quella colonna è libera, e per, eh, ovviamente questo array di flag lo devo aggiornare tutte le volte che aggiungo una, eh, metto o tolgo una regina in una colonna, ma significa fare semplicemente una put del, dell'elemento all'interno dell'array, operazione costante nel caso di un array list. Quindi questo piccolo giochino magari mi può, complica il codice ovviamente, devo costruirmi delle strutture date di appoggio per evitare di fare delle operazioni che siano potenzialmente più costose. Mm. Ehm, allora Marco mi sta dicendo, per la domanda quale righe hanno una certa complessità, le if o if for e anche contents non hanno una certa rilevanza, ehm, allora... Sì, ne, ne, non, non ho capito la doppia negazione nella tua domanda Comunque, la rilevanza maggiore Io la, punterei l'attenzione su questo contains e su questo for Se io riesco a togliere dai piedi questo contains e questo for La funzione postvalida avrà una complessità lì costante o di 1 Mentre invece adesso ha una, ha una complessità lineare o di n Questa differenza tra o di 1 o di n visto che la metto qua dentro, è dentro un ciclo for, fa sì che il corpo dell'else abbia una complessità che, è, che sarà, adesso è o di n quadro, perché faccio n volte un'operazione che ha dentro un n, quindi n quadro, se io riuscissi a far sì che posizione valida sia o di 1, allora questo for avrebbe semplicemente una complessità o di n e non di o di n quadro. Tutte le altre operazioni che ci sono qua sono operazioni o di 1 tranne cerca e adesso poi lo vediamo qui le cose si complicano un pochino quest'altro caso terminale è più semplice ha un'operazione odn anche lui perché questa coppia di un array ha una complessità proporzionale alla lunghezza dell'array ma è comunque odn quindi di qua sono odn di qua adesso sono odn quadro con questa post valida posso forse diventare odn se, se riesco a migliorare post valida e farla diventare costante però non è tutta qua la storia, sarebbe tutta qua la storia se questo fosse un codice sequenziale, ma è un codice ricorsivo, quindi dobbiamo un attimo complicare, vedere ancora un passaggio, cioè come si, eh, il secondo for in post valida è odn più od1, eh, dunque secondo for, qui abbiamo n volte, un'operazione che è costante, perché una get in un array list a tempo O di 1 qui è od1, quindi abbiamo odn, per O di 1, questo è O di n e questo è O di n, che viene ripetuto n volte, scusate, è, questo è O di 1, costante, questa è costante O di 1, ripetuto n volte fa O di n, okay? quindi abbiamo O di n qua, perché c'è contains, O di n qua perché abbiamo n volte uno O di 1, una costante. Ecco, però nel caso della ricorsione è un pochino più complicato. Noi avevamo un codice che più o meno aveva una struttura di questo genere, procedura che a un certo punto richiama la procedura stessa, richiama tante volte questa procedura su dei problemi più piccoli. Allora, noi avevamo, eh, proviamo a tradurre questo in termini di complessità. Noi abbiamo eh, il caso terminale, che richiede una certa complessità, il caso generale... Che dove il tempo viene speso a fare la divisione del problema e la ricombinazione del problema e poi l'analisi dei sottoproblemi una per ciascun sottoproblema no? grosso modo ci ritroviamo eh, questo divide per noi è la funzione che controlla se è valido perché decide quali sono i sottoproblemi da considerare lasciate perdere che qua c'è il divide prima e il for dopo quello che noi stiamo facendo qui è proprio di scoprire svalida è quella che mi dice quali sono i sottoproblemi da considerare. E poi ciascuno di questi verrà considerato. Okay? E poi faccio la ricorsione. In questo caso ricombinare non, non c'è bisogno di far nulla, perché non, non, non, semplicemente quando arrivo al caso terminale ho già la soluzione completa, non ho una parte di una soluzione da, com da combinare con altre. Quindi dice, Decidiamo che t di n è la complessità che vogliamo calcolare per la nostra funzione ricorsiva, è la nostra incognita, l'incognita è una funzione ovviamente. a e b sono il branching della ricorsione, cioè a è il numero di sottoproblemi per un problema dato e b è quanto siano più piccoli i sottoproblemi rispetto al problema originale. Cioè io divido un problema in quattro parti, ciascuna cioè delle quali è un quarto, è un mezzo, n-1, però deve essere minore di n rispetto al problema originale che è dimensione n. Quindi in quanti sottoproblemi lo divido e qual è la dimensione di ciascuno di questi sottoproblemi. Poi ho il tempo di esecuzione del caso terminale e il tempo di esecuzione della divisione e della ricombinazione. Se io applico le 5 regolette a questo, cioè con queste definizioni, io trovo che ad esempio la funzione solve è applicata a un sottoproblema di dimensione non n ma n diviso b perché B è il fattore di riduzione, però questo viene, viene usato a volte, viene eseguito a volte, che è il numero di sottoproblemi. Poi ho la divisione, ho la ricombinazione, ho il caso terminale e ho il caso totale. Vedete che il caso totale T si può calcolare facendo la somma di tutti questi pezzettini qua, dove però compare a sua volta T. Per questo che è complicato risolvere questa espressione. Per cui ad esempio... Eh, ver verrà fuori una cosa di questo genere, t di n uguale, so, costante per dire nel caso del terminale, oppure eh, dividi più a volte t per n su b più c, quindi t uguale d più a t più c. Quindi questa è una cosiddetta equazione alla ricorrenza per cui definisco t in funzione di t e a volte si può semplificare. Ad esempio, dice, se ho dei casi particolari in cui la, la divisione e la ricombinazione siano di complessità n, eh, allora ho una complessità totale che è n log n. No? Eh, vediamo, proviamo a vedere nel nostro caso se siamo capaci a, a risolverla, o perlomeno a scriverla, no? risolverla sarà più complicato. Allora, noi abbiamo, fatemi prendere la lavagna, ok? Noi abbiamo Uh, il nostro codice in cui allora, la complessità in funzione di n della funzione solve da cosa è data allora noi abbiamo la, la, la parte di, uh, di caso terminale che è 1 di n per il caso terminale oppure per il caso normale cosa fa il mio codice Vado a prendere il codice. Supponiamo di aver modificato post valida in modo che sia O di 1. Eh? Allora ho un O di n qua n volte. Anche qua sono tutte operazioni O di 1 queste, e quindi ho n volte questa, eh, la divisione a una complessità O di n. Quindi o di n per tutto il meccanismo della, de, della divisione, eh, no, uh, no scusatemi, non è così. Io ho la divisione che è o di 1, perché abbiamo ipotizzato di aver modificato già la funzione che mi desse la posizione valida, Più quante volte faccio la ricorsione? Quante chiamate ricorsive ho? Eh, saranno n meno... Se sono a livello 0, cioè se ho un problema di dimensione 5 per dire, farò 5 chiamate ricorsive. N è il contrario di livello, eh? Se il livello partiva da 0, 1, 2, 3, n parte da 8, poi diventa 7, poi diventa 6, poi diventa 5. Quindi, nel primo caso, io ho n uguale 8, e farò 8 chiamate ricorsive. Al secondo caso, ho n uguale 7, e farò 7 chiamate ricorsive. Quindi, il numero di chiamate ricorsive è pari a n. Stavo per scrivere n-1, ma non è vero. È pari a n. Chiamate ricorsive, che chiamano la funzione t, su un problema, che quanto è grande il problema ricorsivo? Ebbè, eh se io ho n uguale 8, il sottoproblema avrà n uguale 7, avrà di fatto una colonna in meno e una riga in meno. E quindi n meno 1. Più il costo della ricombinazione che non c'è. Quindi tra questi due, ovviamente, il termine dominante è questo, e quindi noi dobbiamo risolvere l'espressione in cui t di n uguale 1, più 1, una costante, più n per t di n-1. meno Io non lo so fare, però è possibile che Wolfram Alpha sia capace a farlo. Quindi se prendiamo il migliore, il migliore amico dell'ingegnere, cioè Wolfram Alpha, posso scrivere che t di n uguale 1 più n per t di n-1 e mi dà questa soluzione. Vediamo se riesco a ingrandirla. Quindi l'input è questa, l'equazione che stavamo cercando di risolvere. La soluzione che mi ha dato a questa eh, è t di n uguale costante per gamma di n più 1 più e, vabbè, un'altra costante, per gamma di n più 1. Questa funzione gamma è, eh, non so se l'avete già incontrata, è di fatto la generalizzazione ai numeri reali della funzione fattoriale. No, lui qui non sa che n è un numero intero, e quindi gamma di n più 1 sarebbe n fattoriale, in pratica. Quindi ci sta dicendo che il tempo di esecuzione della nostra procedura è una costante moltiplicato n fattoriale. Sì, poi con dei correttivi, lì bisognerebbe andare a capire bene questa funzione gamma, qual è dominante tra questi due termini, ma tutto sommato, cioè, questa equazione che sembrava siamo innocua, no? n, n 1, in realtà ci dà una complessità totale, che eh, cresce in modo fattoriale per fortuna non cresce come n elevato a n eh, ma per crescere come n elevato a n basterebbe dire questo, se io facessi n cioè il sottoproblema non diventa più piccolo del problema originario mi dovrebbe crescere vabbè non lo sta risolvendo Vabbè, torniamo a questa, non, non andiamo a esplorare cose che... ipotetiche. Ok, quindi questa è una conclusione a cui possiamo arrivare, in questo caso abbiamo fatto un'analisi molto semplificata eh, e siamo arrivati a dire che questo nostro algoritmo del regine è una complessità che praticamente è dell'ordine, quindi abbiamo detto che tdn dell'ordine della funzione gamma di n più 1 quindi è circa uguale o grande di n fattoriale ok? Um, se noi noi abbiamo fatto qua l'ipotesi che posvalida avesse complessità pari a o di 1 se invece questa posvalida avesse complessità pari a o di n cosa cambierebbe? Cambierebbe allora che io comunque la procedura ricorsiva la chiamo n volte, ma poi però ho un costo di chiamare posizione valida, n volte anche lei, e posizione valida a sua volta una complessità o di 1. Quindi nel mio caso avrei un costo che è un n quadro. Quindi n volte chiamo la funzione ricorsiva sul problema un pochino più piccolo, e n volte, scusate non, non n per 2 ma n alla seconda, n per n, e n volte chiamo la funzione pos che ha complessità pari a n, e quindi in questo caso vediamo se peggiora tanto. Ecco, non, non peggiora, dal punto di vista asintotico non peggiora un granché. no, in realtà peggiora un po' perché abbiamo n a parte le costanti, n per gamma quindi avremmo, beh più o meno, eh, avremo nell'altro caso, avremmo eh, che t di n sarà o grande o grande di n per n fattoriale che però, capite che n per n fattoriale non è altro che n più 1 fattoriale circa ok? asintoticamente, quindi alla fine ci spostiamo in là di una posizione vuol dire che se noi traslassimo questo in tempo di esecuzione eh, ottimizzare la funzione posizione valida mi permette di andare avanti di una posizione, quindi anziché n n più 1 come dimensione, eh, diciamo così, raggiungibile della scacchiera. Però vale comunque la pena, nel senso che comunque mi permette di scendere di un gradino nella scala di, di, di, di, del mio foglio Excel eh, di una posizione. Quindi, cosa, cosa imparo? Imparo che eh, all'interno della procedura ricorsiva ogni fattore di rallentamento viene moltiplicato diciamo così esponenzialmente eh, e quindi mi permette di affrontare problemi più o meno grandi l'altra eh, osservazione che non emerge da questo esempio ma che è il tipo di complessità dipende moltissimo da questi fattori qua da quante volte richiamo la funzione ricorsiva e quanto è più piccolo il problema ricorsivo stesso. Quindi se io riuscissi a trovare dei modi okay, per eh, saltare dei passi, qui più è, eh, in questo caso la funzione matematica non è che può fare molto, molto di più, ma ehm, in questo caso, per, dato, una, dato una, una dimensione del problema, faccio, posso fare n chiamate ricorsive. Se riuscissi a trovare un modo per farne anni e mezzi sempre, perché magari escludo che sto giocando sulle simmetrie, non so se in questo problema si possa fare. Però investo un pochino di tempo nel cercare di non fare alcune chiamate ricorsive. Ecco, ogni chiamata ricorsiva in meno si moltiplica anche lei esponenzialmente sul numero di chiamate totali. E quindi anche qua eh, ho un guadagno. Quindi in, spesso si cerca di investire un pochino di più in questa fase, un pochino di tempo, per ridurre il numero di chiamate. Così come se possibile far sì che la soluzione parziale sia più piccola, magari anziché una riga 2, ne riesco a togliere due perché magari ho delle scelte obbligate. Immaginate esempio, in questo caso in cui ho una riga in cui ho delle scelte obbligate, su 8 posizioni ce n'è una obbligatoria. Allora quella riga la salto e passo direttamente a quella successiva perché tanto quella è una scelta obbligata e mi può permettere di far sì che il problema da 8 magari sembri di 6 perché due righe le ho fatte così. Quindi, quelli che nelle slide hanno chiamato i coefficienti eh, A e B, eh, sono altrettanto importanti perché mi dicono quanto rapidamente il mio problema viene ridotto nello scendere nella ricorsione. Quindi devo fare attenzione a queste tre cose. A e B, cioè quanto si riduce il problema scendendo, oh, non è che si possa fare magia, eh, perché magari, come dicevamo prima, a volte ci sono dei problemi che non... So, che, Intrinsecamente non sono risolubili in modo più efficiente, e eh, boh, me lo tengo, e poi a livello di codice cercare di evitare operazioni pesanti all'interno della ricorsione. Allora ehm, rispondo ad Alessandro e Mario. Eh, Alessandro mi chiede perché il caso terminale è una complessità ODN, la complessità eh, ODN perché sto ricopiando un array list, e quindi copio una struttura dati di N elementi. Il tempo necessario per questa copia è pari alla dimensione dell'array, dell no? eh, l'operazione di copia ha una complessità O di n perché eh, sto copiando un array di n elementi, quindi non è costante, Va, cresce, cresce. il tempo che ci metto a copiare un array, cresce al cresce, cresce la dimensione dell'array, questo è un altro motivo per cui, tornando alla discussione dell'ora precedente, questa operazione qua non mi piacerebbe, okay? eh, il fatto di creare una lista nuova, perché dentro la ricorsione io farei un'operazione che ha complessità odn dentro un ciclo già che ha n volte, e quindi avrei già un n quadro eh, che moltiplica il eh, tdn. Um, Mario mi chiede, per, non ho capito bene come potremmo ottimizzare la postvalida, eh, postvalida significa semplicemente qui che cos'ho? Io, io avrei fatto una, una sorta di array in cui scrivo, ad eh, esempio così, eccetera, in cui mi, mi scrivo se una colonna è già occupata. Allora, se, un array, se avessi un array di questo genere, che mi dice se in quella colonna c'è già la regina o non c'è già la regina, ok? allora basta che io acceda a quell'array che mi dice ok, ma la colonna 3, la regina c'è già? no, allora la posizione è valida la regina c'è già? sì, allora la posizione non è valida quindi fare semplicemente un get dentro questo array, senza andare a fare il contains ovviamente un array che parte con tutto falso nessuna regina e poi man mano che metto le regine qui dentro man mano che metto add vado a, a mettere a true la posizione corrispondente di quell'array. E in questo caso trasformerei un contains in un get, che quindi ha complessità costante. Mi serve un'altra lista qua, ovviamente, di appoggio, per precalcolare qualche cosa, ma con un costo o di 1 qui e un costo o di 1 qua. Devo fare poi ovviamente la stessa operazione qua sotto. Cioè, evitare di quasi questo ciclo for, dovrò avere anche lì un array di vero o falso, indicizzato per colonne, per la somma delle colonne, è cioè, la somma righe più colonne, quindi per di fatto il k delle diagonali e il k delle diagonali inverse quindi mi servono tre array in più, Questo, qui devo fare attenzione perché gli indici possono diventare negativi, quindi non metti un valore assoluto c'è un po' di lavoro da fare in un certo senso, per arrivare lì con degli array in cui accedendo ai quali si può dire, eh, velocemente scoprire se, eh, se la regina è in una posizione valida oppure no e questi array ovviamente ho bisogno della collaborazione, della funzione, della funzione ricorsiva per modificarli e rimettere a posto nel backtracking, chiaramente quindi non è una cosa indolore c'è sicuramente più codice però se mi permette di scendere di complessità eh, cioè, ci posso guadagnare ehm, ok se un array è molto lungo la getDindex rimane o di 1 in un arraylist sì in una list io so esattamente dove andare a leggere in memoria la, eh, la, la, la, la, il valore che mi serve. Quindi è sempre o di 1 in un array list, in una linked list no. Giorgia ci chiede ancora in che modo il sottoproblema è più piccolo nel caso delle regine, eh, perché io ho messo un n-1, immagino che ti riferisca a questo, eh, che ho detto il problema a cui, quando io chiamo una procedura ricorsiva, io la sto chiamando su un problema che in realtà ha una riga in meno, ogni volta che faccio una chiamata ricorsiva il numero di righe su cui devo lavorare, cioè il pro problema che devo ancora risolvere, ha una riga in meno, e quindi è come se lui ricevesse di fatto una, eh, una scacchiera che non ha più otto righe ma, ma solamente 7, e quella sotto ne ha 6, e quella sotto ancora ne ha cinque. Quindi ogni volta, ogni procedura ricorsiva, visto che la parte superiore è già piena, il, la parte di problema che rimane da risolvere è più piccola, ogni volta di una, un valore in meno, di un n in meno rispetto a prima. Mm? Eh, rimane ancora la domanda, se non sbaglio, di Nicolo, che mi chiede, abbiamo tutti gli strumenti per fare l'esercizio 1 dell'esame? Eh, no, non ancora, perché eh, in realtà la parte della ricorsione è nel punto 2 dell'esame, eh, il punto 1 dell'esame invece eh, contiene anche l'uso dei grafi che inizieremo a, la, la settimana prossima, quindi la settimana prossima andremo avanti sui grafi ma in parallelo ancora fare qualche esercizio di ricorsione, poi all'esame di solito c'è un esercizio con la ricorsione su un grafo che mette insieme le due cose, però la ricorsione l'abbiamo anticipata come sequenza di argomenti proprio perché richiede un pochino più di tempo per essere sedimentata, per essere diciamo così, diciamo, interiorizzata, mentre invece diciamo, i grafi sono relativamente più semplici, sono più operativi ma meno concettuali quindi abbiamo scelto di anticipare questa ricorsione per poter diluire un pochino di più gli esercizi ok um, non so se ci sono altre domande se no può essere tempo di lasciarci uh, mi avevate chiesto di pubblicare il video a metà lezione io ho provato a farlo registrando separatamente ma il portale nel frattempo non mi ha aiutato per cui non sono riuscito a farlo eh, perché avevo questo nell'intervallo come avete visto anche voi, e quindi per, per le prossime volte dovrei riuscire a caricarlo anche più rapidamente, eh, ho cambiato le modalità di registrazione. Eh, per quanto riguarda il ritorno in presenza, che era l'altra cosa di cui si era discusso, non vi so dire ancora niente, nel senso che dall'alto non è ancora arrivata nessuna indicazione, quindi questa settimana continuiamo così, Speriamo che qualcuno diciamo così, abbia lo scatto di volontà di dire la settimana prossima si può ritornare a fare laboratorio in presenza. Per il momento però non ci sono ancora novità, ci aggiorniamo non appena lo sappiamo. Ok, eh, vi lascio andare perché è tardi e se avete ancora dubbi o domande continuiamo la conversazione su Telegram. Buona giornata, ciao a tutti!